Penso di essere una brava persona Cioè perlomeno non ho mai ucciso nessuno Per esempio Aaron Schwarz Sì, io sono una brava persona Giusto? Sì Cioè io al supermercato per esempio Compro sempre i prodotti in offerta Giusto? No, ho sbagliato è sbagliato così ti fanno sempre comprare quello che vogliono loro eh no, è sbagliato, è sbagliato mangiando 300 grammi di miglio al giorno ho migliorato la regolarità del mio intestino sto meglio e vivo meglio giusto? è sbagliato cioè a meno che io non sia un canarino cioè è sbagliato eh. ah mangiare carne Giusto, beh giusto, cioè dico noi, cioè l'uomo, l'essere umano per natura è onnivoro, dunque giusto, giusto sì Ma se poi penso alla carne che mangio, cioè penso che, che queste bestie vengono allevate in prigioni, stipate, ammassate E poi la macellazione è così truce, gli animali hanno paura eh cioè hanno una gran paura, io quella paura me la mangio, eh, questo non, non, non è giusto. Anos Fals ha inaugurato una categoria a sé stante nell'epica dell'informatica del, del web. Ero sì, ma sventurato. Non ha cercato di creare un sistema parallelo in cui regnasse la giustizia, né tantomeno si è venduto al sistema dominante diventando spaventosamente ricco. No, Aaron si è semplicemente messo di traverso per ostacolare il sistema dominante. Lui ha detto semplicemente questo sistema è sbagliato e va demolito, lui diceva a Kerato. E per questo motivo da questo sistema è stato schiacciato. Non è facile scrivere questa storia. Ci sono un sacco di cose che vorrei raccontare e non vorrei perdermene neanche una, ma vorrei dire tutto. Ma tutto non è possibile. E allora bisogna fare spazio mentale e scegliere cosa dire e cosa no. E per farlo a volte io esco di casa. Sì, cerco un luogo sereno dove vedere la natura e lasciare che la natura mi raffreddi i pensieri. Insomma, un posto che mi dia pace. Chiudo gli occhi e immagino di fare la strada come sempre. Riconosco i tornanti, i massi, il cambio di vegetazione. Ecco, ecco, ecco. E come è arrivata al parcheggio? Parcheggio, scendo dalla macchina e lì, lì, lì dove solitamente inizia uno dei sentieri, mi ritrovo davanti ad un grande cancello di ferro. Il bosco è recintato col fil di ferro. Un tornello per ogni sentiero. Un fossato posteggia tutto il recinto e ci sono delle torrette. Delle torrette di guardia con le mitragliatrici puntate fuori nel caso che qualcuno, io, volesse veramente venire a godersi il bosco. Il bosco. Il pubblico dominio. Essere privati di un bene pubblico è semplicemente ingiusto. Forse però ce ne accorgiamo solo quando questo bene pubblico ce lo tolgono. E il più delle volte quando ce lo tolgono è troppo tardi. Una delle cose che interessavano particolarmente Aaron era quello di garantire l'accesso al pubblico dominio. Una delle cose che lo hanno fatto finire in una marea di guai.